Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi E questo è il mio ritorno su Youtube ragazzi Il mio tanto atteso ritorno insomma Per qualcuno di voi eh, Sono tornato su Youtube Proprio per, per continuare a fare video insomma Era ovvio eh, Quindi I am back ragazzi E dispetto di qualcuno che diceva qualche maligno insomma che avrà pensato maxi non torna, maxi si è ritirato maxi ha smesso di fare video, no no ragazzi tutte cazzate maxi ci ha avuto solo qualche piccolo problemino però maxi è ancora in carreggiata quindi eh, sono tornato sul canale per voi il canale è il vostro quindi eh, sul canale Insomma, potrete trovare tutto quello che volete e quello che pubblicherò insomma eh, proverò a cercare contenuti nuovi, proverò a migliorarmi e spero che con il vostro aiuto miglioreremo insieme insomma e mi aiuterete a crescere ancora di più ragazzi mi dispiace per tutto questo tempo che sono mancato però comunque ehm, eccomi qua, sono tornato di nuovo ehm, Proverò anche a portare dei nuovi contenuti In questo mese di agosto Vedremo che cosa si potrà portare di nuovo Glitch, contest, insomma tutto quello che è il mio canale Quello che è sempre stato il mio canale ragazzi E, e quindi andremo a continuare a fare quello che, che si faceva prima Insomma, se torna in pista come sempre raga, Non è che uno sta lì e piace ritira insomma no? non mi pare che io mi ritiro e poi dopo l'ultima volta che comunque mi hanno regalato addirittura la carga ragazzi posso ritirarmi no no non posso ritirarmi quindi automaticamente eh, sto qui ragazzi penso a breve porterò qualche glitch di gta o qualcosina di nuovo quindi rimanete connessi sul canale eh, per questo video è tutto un saluto a tutti quanti voi e al prossimo video ciao a tutti